WHAT?! <laughs> video in maniera un pochino più positiva rispetto al vlog in cui mi lamentavo del fatto che non mi vedevo bene diciamo che questa piccola fase come è arrivata è andata via sinceramente non ho fatto niente di che o niente di particolare per farla passare ma ho soltanto applicato un po della psicoanalisi che ormai mi caratterizza e ho applicato un consiglio fondamentale che do spesso a voi e che in quel momento mi ero un attimo dimenticata, ed è il parlarmi. Io mi sono messa lì e mi sono incominciata a parlare da sola, può sembrare stupido, può sembrare sciocco, ma secondo me serve davvero, e mi sono posta delle domande, tipo perché ti vedi grossa, cosa vedi grossa, e mi rispondevo, eh mi vedo grossa qui Poi l'altro, cioè, cioè giocavo il gioco dei ruoli Dove una parte c'era la Silvia insicura E dall'altra c'era la Silvia obiettiva, oggettiva Che rispondeva dicendo guarda che è impossibile che sei grossa Silvia Ma guardati davvero, davvero pensi di essere grossa? Sei grossa tu? sul serio? Mi sono fatta un esame di coscienza E ho pensato, allora innanzitutto Il motivo per cui ti alleni e vai in palestra è costruire. Quindi nel momento in cui hai costruito qualcosa, non puoi lamentarti per quello che hai fatto. Perché se no sei deficiente. Perché vai in palestra se vai a costruire? Perché? Cosa vai in palestra a fare? Quindi quello è stato uno. E questo confronto, anche se può sembrare da psicolabile, ha mai aiutato tantissimo. Quindi... Che ben venga, che vi devo dire detto questo, adesso questa fase è passata, mi vedo molto bene mi vedo benissimo e voglio tantissimo ringraziare voi perché mi avete dato un supporto pazzesco che io non avrei mai pensato di ricevere, mi avete riempito di messaggi in privato, su direct, per mail sotto i commenti qua di youtube ovunque, mi avete dato un supporto pazzesco e mi avete fatto sentire davvero amata e apprezzata. Anche questo mi ha aiutato a compiere un po' questi processi, questi procedimenti mentali e vedermi più da un punto di vista oggettivo che soggettivo. Detto questo, mi è dispiaciuto anche leggere di persone che trionfanti hanno preso la palla al balzo per dirmi che sono ancora malata che non mi amo e che um, il fatto che continuo ad ossessionarmi sul mio corpo e che comunque non mi vedo mai perfetta sia comunque un sintomo di una malattia diversa dall'anoressia come l'ortoressia allora l'ortoressia per chi non lo sapesse è una malattia che è un po' una declinazione di un disturbo alimentare però è più legata all'ossessione per l'aspetto fisico per l'attività fisica per il mangiare sano e per il corpo io queste critiche le ho accolte e ci ho pensato ma sinceramente non vedo questo mio comportamento come un'ossessione in quanto ho notato che tante persone a volte si vedono male a volte si vedono bene io ho soltanto avuto il coraggio la volontà la voglia di prendere quel momento in cui mi sentivo in questo modo e dirlo a voi questo non significa che io mi sentivo o mi sono sentita per mesi, anni, decenni in quella situazione con quelle emozioni. Magari è stato il pensiero di un quarto d'ora, di venti minuti, di un giorno, di due giorni che però ho sentito il bisogno e ho voluto esternare. Inoltre non ho assolutamente... Ha portato alcun cambiamento alla mia dieta non ho ristretto le quantità non ho mangiato di meno perché sapevo ed ero consapevole del fatto che era soltanto una cosa passeggera che era soltanto una condizione di quel momento una situazione mia mentale di quel momento inoltre e eh, finisco anche questo discorso ci tengo davvero a dirvi che il fatto di volersi migliorare il fatto di voler sempre cercare di dare il meglio di sé il fatto di non accontentarsi mai io personalmente non lo vedo come una cosa negativa Se ci accontentassimo sempre nella vita Non andremo mai avanti Non saremmo mai soddisfatti Io non mi accontento di niente Prendo un 28 Io non sono contenta Io volevo il 30 Poi posso ponderare e dire Ho dato il massimo Non potevo fare di più Ho avuto tantissimi altri impegni Condizioni Situazioni che mi hanno impedito di studiare L'esame ha fatto l'unica domanda che non sapevo Quindi posso ponderare e giustificare il mio 28, però io punto sempre al 30 e se so che non ho dato il massimo, lo ridò quell'esame per puntare al massimo, per migliorarmi, perché è facile essere mediocri nella vita, è facile fare quello che fanno tutti, però poi ci si perde nella massa e io non voglio perdermi nella massa, io voglio cercare di dare il massimo, se poi il mio massimo non è abbastanza, non importa, ma io voglio sempre cercare di migliorarmi Questo per me vale a livello di studio, vale a livello di rapporti con amici, fidanzato, famiglia Nel futuro mi varrà nei confronti del lavoro Io non mi voglio accontentare al primo lavoro che troverò Cercherò sempre di puntare più in alto per arrivare al lavoro dei miei sogni E questo vale anche sul mio corpo, sulla mia alimentazione non mi voglio accontentare, voglio cercare di raggiungere sempre di più. Io, personalmente, lo vedo come una cosa positiva. Sempre considerando i propri limiti, però mai accontentarsi. Detto questo, sono una siglia felice di quello che sono, di come sono. Ho i pantaloni di Namo addosso e ho i calzini a righe. E basta. Adesso continuiamo con il video. Ciao ciao! un minuto buongiorno a tutti è mercoledì 3 maggio e sto per uscire per andare all'università la mia università ha organizzato una convention cioè praticamente ha invitato tanti manager per fare delle testimonianze, per fare delle interviste e quindi penso che sia abbastanza interessante sia da andare ma anche da farvi vedere Quindi vi porterò con me in questa mia mattinata A questa convention Quindi adesso ho Veronica che mi sta arrivando sotto casa Sono già in ritardo ovviamente Quindi ciao Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti a, alla nostra convention della laurea nazionale sul marketing delle intese commerciali. La vostra presenza è di grande gratificazione, di grande motivazione per la nostra università, ma soprattutto per i nostri studenti, i nostri giovani. Oggi si parla molto delle problematiche giovanili, dei disagi giovanili spesso molti ne parlano senza conoscere bene queste problematiche, in realtà io credo che la vostra presenza oggi rappresenti un modo concreto per stimolare i nostri ragazzi, per motivarli e anche per gratificarli per il lavoro che hanno fatto. valori chiave su cui fondare le politiche di branding? Allora, io credo che mai come oggi la qualità sia importante, forse il concetto di qualità è cambiato, se prima la qualità era semplicemente il prodotto, poi io parlo di prodotto mentale ovviamente, quindi il gusto, adesso sono gli ingredienti, l'etichetta, l'origine, quindi è in un senso più ampio. E la prima è l'unicità, perché noi riusciamo a essere differenzianti e unici, principi questo ci permette di avere dei prodotti i se estendono la vendita negli utenti. Quali sono le principali problematiche riguardanti la difficoltà nel realizzare e lanciare dei prodotti innovativi? Che cosa veramente innovativa? O che noi come aziende eh, facciamo dei lanci che in realtà ci mettono al passo con mercato, ma che a noi sembrano innovativi perché colgono più che altro una gap che noi abbiamo nel nostro portafoglio, ma non necessariamente bisogno dei consumatori. Quindi eh, la prima risposta sarebbe intercettare i reali bisogni dei consumatori e farlo con dei prodotti in grado di esprimere questa differenza rispetto al resto che c'è nel mercato. Um, da un punto di vista finanziario direi che ci possono essere dei casi in cui il costo è particolarmente oneroso, però nella maggior parte dei casi se l'idea è buona i finanziamenti si trovano per lanciarla e per... Lanciare, per, per e per fare un'altra semplicità. Per essere del gruppo U, sarà qualche cosa che verrà sviluppato probabilmente anche a livello scolastico, cercando di inserire all'interno delle, delle attività istruttive dei ragazzi, dei giovani, degli scolari, l'idea della... Eh, sai ciò che, che mangia? Quindi <coughs> Naturalmente fare prodotti che abbiano questo tipo di caratteristica richiede un congovo investimento nella ricerca e noi lo stiamo appunto facendo da due o tre anni con oggi un numero rilevante di persone in ricerca che collaborano con le università perché riteniamo che sia eh, diciamo, importante poter avere in questo ambito, ripeto per oggi non particolarmente dimensionale ma certamente molto numerativo, avere un'attenzione propria e tutta la Parli spesso di passione e talento, ma come si riconosce il talento? È una domanda più bella che tu potessi parlare. No, ma i ragazzi. I ragazzi, eh, ragazzi eh, lo interpretando così. La è una domanda della vita, vita. Il, il, il talento è il sacro grado. Cioè la, la gente è legata. Cos'era? Nel, nella, nel romanzo medievale c'è cioè la cerca del caro, a un certo punto i cavalieri partono e vanno a cercare il sacro Che cos'è il sacro È il proprio talento. E cos'è il proprio talento? La propria individualità. Qui siamo in quanti, Daniele? Su 380. Ci sono 380 talenti. Perché? Perché ci sono 380 identità a patto che rimangano cani, a patto che non si nascondano dietro quella forma terribile, tossica, di, di, ormai molto diffusa, che è l'omologazione, nella quale tu trovi la rassicurazione nel fatto che hai il scarico uguale a quell'altro, il telefonino uguale a quell'altro. Ecco, e nell'identità, nell'essere diversi da tutti gli altri, nell'eccezionalità che ognuno di voi ognuno di noi rappresenta, che noi troviamo veramente la soluzione. Anche in un'azienda, anche all'interno di un contesto corale, portare noi stessi, quello che posso darti io, è sicuramente diverso da quello che può darti un altro, ma tu, mio leader, devi essere capace di individuare qual è il mio talento e assieme lo dobbiamo trovare e mi devi collocare in quel, in quella, in quel settore della tua azienda, del tuo gruppo, della tua squadra. Ma non convincendoci che sia sufficiente la passione, la passione non ti porta. Buongiorno a tutti, finalmente a Piacenza è spuntato il sole Se mi seguite su Instagram ve l'ho detto Praticamente la mia palestra ha una terrazza Dove ci sono gli slide per prendere il sole, dove c'è la piscina E dove c'è anche tipo un quinax all'aperto Comunque la terrazza è aperta E io non vedevo l'ora che arrivasse un raggio di sole, un pochino di caldo Per poterci andare Perché questo pallidume che ho sviluppato durante il periodo invernale no, non, ce non lo sopporto più quindi ho bisogno di abbronzarmi, ho bisogno di vitamina D quindi ne voglio approfittare vi ho accennato nel mio vlog precedente che la mia routine è cambiata cioè non vado più a lezione, sono in periodo d'esami, infatti inizio la settimana prossima e ho deciso di organizzarmi le mie giornate in questo modo, la mattina andare in palestra e sole permettendo godermi la mattinata in terrazza con i miei quaderni ripassando la teoria. E poi il pomeriggio incontrarmi con i miei amici e studiare tutti insieme facendo esercizi e condividendo quello che abbiamo studiato da soli. Quindi questa è la mia giornata, vi direte, ma come fai a essere così tranquilla, a passare una mattinata in piscina, a non fare niente? A parte che vabbè, non è, ho detto che non è che non farò niente, starò lì a studiare, ma comunque studiare tutto il giorno, sia mattina che pomeriggio, è difficile e a volte non succede. Nel senso, ti siedi al computer, alla scrivania e poi incominci a fare altro, però ti sembra di aver fatto soltanto perché eri lì seduto però comunque hai perso tempo, quindi io preferisco sfruttare quel tempo che perderai ugualmente e lo faccio fruttare godendomi il sole, rilassandomi e comunque anche studiacchiando. Questo mi incentiva poi nel pomeriggio a dare il massimo, a dare di più, a studiare davvero le 6 ore di fila, dalle 3 alle 8, perché... 15, 20, 7 ore di fila, vabbè, c'è la merenda, dai, so quindi 6 ore di fila, perché sono reduce della mattinata di relax e in più un pochino mi sento in colpa del fatto che non ho fatto niente la mattina e quindi ho più l'incentivo a studiare nel pomeriggio. Quindi è un essere realistico me stessa, vedo tante persone che... Pur di mettersi a posto la coscienza, stanno ore davanti al libro, ma in realtà di studio effettivo, di sostanza, fanno ben poco. Però si sentono meno in colpa perché, beh, io sono stato qua 18 ore davanti a un libro e quindi mm, non mi sento in colpa e quindi qualcosa avrò fatto. Quindi, non so, come la penso io. E così è come cerco di approcciare questa sessione estiva, cercando di rimanere sana di cervello e di non smattare. Perché con questo sole, con questa temperatura che sta poi arrivando... Passare tutta la giornata in casa guardando il sole, vedendo gli altri che escono, io impazzisco. Quindi vediamo adesso come va, come vanno gli esami, speriamo bene. Detto questo, nuovo mese, nuovo piano di allenamento. In realtà Fran mi ha mantenuto lo stesso split del mese scorso, quindi pull, push, gambe, pull. Però mi ha cambiato gli esercizi, quindi a breve vi farò vedere le nuove schede. E soprattutto non vedo di farvi vedere quella gamba, perché devo ancora farla, ma l'ho letta e sembra davvero, davvero distruttiva. Quindi non vedo di farvela vedere, perché è anche molto interessante. Il workout di oggi non lo filmo, però ve lo farò vedere nel prossimo vlog, non vi preoccupate. Spero che vi sia piaciuto l'edit invece del video che ho fatto in McFit la settimana scorsa, quando era a Padova. Prima di chiudere questo vlog, però visto che ho già parlato tanto, lo so, as usual, vi voglio dire che è iniziato il progetto di beneficenza di Benefit. A metà mese di aprile sono stata invitata a un evento di presentazione di Benefit, la marca di cosmetici, se non la conoscete, e eh, praticamente in questo evento, al quale mi hanno invitato a me, che dicevo io, make-up, sbagliando, però il motivo era che stavano presentando un progetto di beneficenza, al quale hanno aderito per le associazioni Dire, contro la violenza sulle donne e mamme a scuola per l'integrazione delle donne straniere nella società e praticamente non so se conoscete i brow bar che sono dei bar dentro Sephora dove Benefit vi sistema le sopracciglia cosa che io dovrei fare e praticamente tutti i ricavi, gli incassi ricevuti dai brow bar di Benefit Durante il mese di maggio saranno destinate a beneficenza Quindi il mio messaggio è se volete partecipare e essere parte di questa beneficenza Andate a farvi le sopracciglia nei brobar di Benefit È stato un bellissimo evento e mi piace tantissimo che queste aziende cercano di entrare più nel sociale E eh, cercare di aiutare gli altri, quindi bello il progetto non solo di finanziare una uh, abitazione ad indirizzo segreto, ma uh, vedere se riusciamo uh, per quelle donne che hanno già superato la parte diciamo più dolorosa. Quindi della denuncia dell'isolamento, del cambiamento di, di città eccetera favorire il suo inserimento all'interno del mondo del lavoro e quindi pensiamo di accoglierla di accogliere una barra più donne all'interno dello staff di Benefit grazie a tutti detto questo Facciamo un bel respiro, eh? speriamo che vi auguro davvero di cuore una buona Pasqua, vi auguro di cuore che la vostra vita sia ricca di rose senza spine, come quella che ho visto nel vaso. e che dirvi? Vi voglio solo ricordare che la risata è il migliore dei, dei cosmetici e per sorridere abbiamo bisogno davvero di sentirci forti, eh, determinate, solari, in pace con noi stesse. Vi invito a divulgare, se volete, se potete, questa nostra iniziativa affinché l'assegno, anzi gli assegni che andremo a consegnare nelle mani delle due associazioni siano davvero molto ricchi, a me in America è stato dato un obiettivo, eh, ma siccome io sono una con i superpoteri, avrò, lo supererò abbondantemente eh,